Non trascorsi come un treno questi tuoi diciott'anni, Sembra ieri quando ti tenevo in braccio Hai riempito i nostri giorni con i tuoi mille sorrisi Con i tuoi mille baci e mille abbracci Ricordi che non mai Dimenticherò La tua vita ora si affaccia Ad una vita quasi incerta Una vita di amori e delusioni Ma tu non mollare mai Resta fermo dove sei Alza gli occhi verso il cielo Verso Dio Abbandonerà. Tanti auguri, noi ti diciamo auguri, che la vita ti sorrida, ti riempia di speranza, di gioia e di felicità. di speranza, di gioia e di felicità e serenità. Ora inizia il tuo cammino di scelte e decisioni che segneranno la tua lunga vita. Guarda verso i tuoi orizzonti, traccia bene la tua via, lascia che ti guidi sempre il tuo Signore, non ti deluderà, confida sempre in Lui. Tanti auguri. Ti sorrida, ti riempia di speranza, di gioia e di felicità, tanti auguri, noi ti diciamo auguri, che la vita ti sorrida, ti riempia di speranza di gioia di